Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video Oggi ragazzi vi spiego come trovare la spada della reliquia sacra Una spada buonissima, letale, che fa veramente un sacco di danno È molto semplice trovarla Basta di qui all'albero Quindi dove sconfiggere gli ultimi due boss Per quelle che se lo stanno godendo Allora, eh, vabbè, lasciate già stare questo video Anzi, cambiate, perché io poi farò vedere il boss Invece per quelli che già sanno che boss è, continuate a guardarlo. Allora, i boss da sconfiggere sono due. Quello tizio con il martello, là non ricordo il nome, e la belva ancestrale. Anche un po' difficile per quelli che sono di livello bassissimo. Io visto che sono a livello 250, se lo dovessi, non so, rifare di nuovo, lo farei a pezzi. Veramente lo farei a pezzi. Questo sono io che l'ho sconfitto al livello 8. Tanta, guardate un po' quanta vita avevo Vabbè, ho usato anche la runa maggiore Quindi ragazzi, la spada è molto semplice Prenderla, quindi Se sconfiggete questo mostro Vi darà una rimembranza La portate alla tavola rotonda La date alla vecchia morta qua sopra Proprio lì, proprio qua Ci sarà la rimembranza voi ci cliccate sopra e scegliete cosa prendere o la spada oppure un altro um, un'altra arma cioè il martello quindi il martello di Marica adesso vi faccio vedere un po' dove allora eccolo qua eh, eccolo qua martello di Marica ha la sua stessa magia solo che è diversa perché la spada crea un'onda invece il martello fa tremare la terra capito tutto qua io certe volte uso questa spada per andare a farmare rune, sapete già il posto perché quello è un famosissimo posto dove farmare tantissime rune e quindi mi faccio 100.000 rune ogni 5-6 secondi ma tanto è noiosissimo farsi le rune così. Eh. Quindi ragazzi se il video vi è stato utilissimo lasciate like, iscrivetevi al canale, sì lo so è un video brevissimo ma è un video per farvi capire come ottenere questa spada, non proprio come andarci tutto il viaggio, solamente come ottenerla. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!